Ebbene oggi ciao a tutti ragazzi, noi siamo Daniel da e Marco007 con succoace. Eh. <ride> per la prima volta beviamo durante un in video. Questa in questa porta eh, cominciamo bene. In questa parte eh, nuovo livello di, di mondo 2. Boh! Sì, mondo 2. No, la so. misteriosa ascella Mini. <ride> e <ride> la sparita in <ride> una bizzarra esplosione. Qual era il suo pianto? Il suo pianto? Basta! Perché cosa ci prende adesso? Perché, perché, siamo perché voleva con... schiavizzare Mario e compagni? Dopo l'accaduto la principessa Picci è una scala che scendeva. Ecco! Esclamò. Chissà se Merlone è qui, pensavano gli nostri eroi preoccupati. I due erano pronti. I due presero a scendere con cautela consapevoli che quella era l'unica via. E questo livello, se non sbaglio, e' oh. l'ultimo del 4. No, il labirinto dei 100 livelli. Potrei fare una mappa così non ti perdi. Ma quale mappa? Faccio una mappa. L'odio questo livello, l'odio. Il cuore puro è vicino, ne sento le vibrazioni molto più di, distan, distintamente qui. Sono finita la cantina. si avete trovato? Felicità e gratitudine, non vi mancherà. Oddio, Merluna, Rosetta stanzita la... con quelle tue rime peste. Ah, quindi è una femmina. Cioè, no, Sono Merluna, la misteriosa, della casa signora graziosa. Stanzita! Oh, di vedervi era ansiosa. Basta con queste rime. rime! Lungamente vi ho aspettato, di, di tempo ne è passato. Ma in tal guisa... Non, non ci si può incontrare! Incontrare! Ah, non, okay. non ci si può incontrare, che le, le, le mie sorti sono leggi, Non si capisce niente di quello che usate per i tagli. Una, una forza mi, mi segue. Fi, fini malefici persegue. Basta con la ringrama. Non voglio più parlare, non lo so po'. sono costretta come in un labirinto negletta, mi troverete fate in fretta <ride> trovandomi non c'è le sue arrivo che può errore. Di niente ci si può fidare per dare ingannare. L uomo no, il lungo non resiste il potere allento svanisce, la distanza si ingrandisce, voi pioventi a trovarvi. Cosa ha detto? È sparita! Si trattava. Davvero di allora, cosa pensi? Come che Dai, poi leggerò a me almeno. Sì, Silenzio, vai. Cosa pensi che intendesse di, dicendoci di essere cauti quando lo, la troveremo? Ecco, lo scantinato di quella scena. Prima di tutto svolta di là. Allora. È finito il succo. Come è finito il succo? Come sopravvivrò in questa cantina senza il succo? Perfetto, fare mappa, ti prego. Fai come vuoi, basta che sei veloce. Allora, la cosa peggiore, e vi farò un piccolo spoiler, mi dispiace, è che poi Nini ci inseguirà molto inquietantemente, quindi sì, sarà molto brutta come cosa. Ok, allora. Prima porta. Aia. Mannaggia, dovete morire male, bus, schifosa allora. Stanza 01 Quella di prima che era Oh, io sono entrato nella prima porta Ora sono nella stanza 01 Ok proseguo oh. vieni Vieni vieni Vieni qua. Ok, ho capito. Pixel. Manolo manolo! Uh. I got you yeah. A È lui l'originale Lo so, sto cercando di tagliare Insomma, vuoi morire? Prendi lui e lancialo addosso a qualcun altro Oh yeah Aia Vieni qua Prendi l'originale e lancialo addosso a qualcun altro Sto cercando di farlo, guarda Ma fallisce ogni volta che ci stai per uscire Non mi sfuggirai tu in questa stanza per i rai. Scusa, posso farlo io! Alleluia! Ok, stanza 03 Beh, inutile il nome adesso. Eh, uh, Vado qui. Gianto! Gianto! Tu tu! Ho detto! Ma non mi state scocciando! Così muoio io! Vieni qua! Sei a metà vita! Stai fermo! Oh yeah! Quanti soldi? Allora... Uh, da dove sono venuto? Da là, giusto? Sì, da lì Quindi vado qua Sono andato a sinistra? Ok, sono ritornato qui Sei sì, andato qua Sì. Sono ritornato alla stanza... Cioè all'inizio, sì. dove stanno le due porte Allora... Entra nella prima porta Adesso vado nella prima, devo andare a mia stanza dove non sono andato A prima. sinistra A sinistra non si è andato allora se non... sei venuto la sinistra, quindi no Devo andare nella qua E stavolta però E questa porta qui Quindi io sono andato qui, devo andare là sopra Consiglia Eh no Qui consiglia non ti aiuterà Consiglia Consiglia Consigliami una, sfe... una stanza Qui c'è scritto qualcosa, prova a leggere No No Ok, so, rientro qua a sto punto, non posso andare da nessuna cosa. parte. Eh, ti porta, devi salire lì. Ok, quindi io sono andato qua, adesso andrò sopra. Mm, ok. Andiamo, vediamo. Dove e sono? Ti sono a distanza. Non, non svolterò molto in 3D perché.. È immutabile. Oddio, aspetta, me lo stai so prendo pitch, guarda. Così sono sicuro. Perché? No, no! No, no, Ok, lo so, lo so. Usa lo, Mario. lo so, lo so, lo so. Super Mario 64 mi ha insegnato qualcosa. Uh, problemi uh, tecnici, scusate. Più che tecnici, problemi familiari. <ride> Vediamo stanza 04. Uh, ok, sono caduto, quindi. Ah, ok, giusto, lo so Adesso Peach non mi tradire come hai fatto prima. Perfetto. Ce l'ho fatta proprio a fortuna. Uh, sono in una stanza strana. Svolta di qua. O svolta di là. Svoltiamo di qua, svoltiamo di là. Vado nella prima stanza che incontro e sono qua sopra. Quindi aspetta che ci rientro. Ci rientro e Vediamo, no, voglio vedere più in fondo. Non c'è nulla. No, però vai in 3D Oh, oh, oh, oh Ti ho qua uh. è un po' difficile Oh, no Prendi Uno l'hai preso Mi basta uno Salve Lei di sicuro e meravigliosa Ah, qual buon vento, un grosso grazie, oh. amici, sti sento. Perché hai detto di sicuro? No, no, no, no. Dalla casa sono signora, della casa sono la signora misteriosa e sai, grassiosa, grassona. Come non nulla, <ride> non c'è nessuno di merlare con il sole l'ho fatto vicino. Sto aspettando, iiii. Pizzami Mario. Siamo <ride> venuti a cercare il cuore puro. Ma certo, oh, sbaglio so il cuore puro per Mario compagnia. Sì sì, sono Mario Nell'uno è maschio Nel <ride> senso Senti dubbio Mi sembrava da questo cuore puro assai raro C'è una sommetta da pagare Ma c'è una sommetta da pagare 10 milioni di gemme è un vero affare A suggellare la nostra intesa non rimane che una firma E rifiuta. No no no, io sono Mario Se non hai quel che chiedo, un prestito ti concedo da pagare a tuo agio Basta una firma da qui No no no, sono Mario Ah, ecco una prosta, un vero affare, roba tosta. Prendi un presidio e a un, voilà, un super un mega ultra fungo, ti arriverà. Ecco una firma qua. Non hai capito, io sono male. Ho capito se è tipo tosta ma per te. Ah, è un posto. Tiro un pixel di non arrosto. Lo sai doveva essere un pixel Un pizza scartato. Le carina da parte mia sono più buona che ci sia. No, no, se no me lo mangio. Yeah! Sono diventata andellina! che sensuale, puoi rifiutare così la mia generosità! È L'ultima possibilità, basta una firma una vera No, io sono Luigi! Okay. <ride> <ride> Buon per me, mi è andata liscia! Quell'essere essere striscia! <ride> striscia o una tiscia? Una tiscia? <ride> Non è <una> <ride> Non ho è una biscia! <ride> un ok! <ride> Non serve a nulla continuare con questa falsa. Guardatemi, guardatemi, colite che avevate fosse un'ancella. Ho una falsa merluna. È vero, l'ancella, l'ascella. Ma ah, non è che la a finire se la mettete il conto la nella grande... in tra vince un, un minino. Che ogni volta che lo incontriamo ha ah, un vestito diverso. Mi fa male la gola. Per vivere nel... nel spero che potessimo accordarci male jump jump non puoi rompermi la uova nel paniere eh? va bene ottimo, rompiamo queste uova per un'inazione <susurra> infatti oh, e adesso parte l'infarto oh mio dio ma oh, dobbiamo se... entrare in quella porta si sì. eh, però con lei davanti adesso non sarebbe possibile oh è veramente inquietante è, un, è praticamente un foglio accartucciato <miglio> Uah, non fidatevi amici miei, una barriera ieri c'è intorno a lei, anzi ovunque ci giurerei ogni tentativo è inutile, attaccarla sarà futile è inutile ha attaccarla, funziona, attaccarla. Uh. e ora cosa facciamo? uccidiamola <miglio> uccidiamola fate fagotto fate fagotto chi cerca oh, trova e questo è il mio motto, dobbiamo entrare in quella parte. Se mi trovate la mia magia vi aiuterò a scacciarla via, ma fate in fretta e così sia. Ah giusto, nel bagno dobbiamo andare, presto. Scappa, scappa, nel scappa. Nel bagno delle fonte. Ok, ora sei nella stanza della scala. Non mi interessa devo correre, mi fa paura. Ogni tanto fa anche il suo suono malvagio. Uh, a me faccia venire la Tremonella. Devo, devo andare dovunque, devo cercare... Dov'è? No! Ma quello ti riporta lì! No, adesso inizia a urlare, mi mi mi, mi. tanto non fa versi! mi lo fa, ed è inquietante! Ah, wow! Ok, sono... ora sono... Allora, no, no, no, ti dico io dove andare! mi sì, posso provare ad andare lì? Ah, mi sì. Ok! Intanto mi mi mi mi mi Ecco. Nuova stanza, Aida. Stanza 05. Mm. Non c'è tempo per combattere i nemici. Tu vieni con me. Avrò bisogno di un aiutante. Ok, lasciamo stare. Presto, uh... Mario! Mario, girati! Mario, torna normale. Ok, basta. USA! Pixel! Sottile! Io essere sottile! Mm. Io essere morto. Presto, entra Mario. Non c'è tempo da perdere. No! Tu! Tu, presto, dov'è? Pixel! Bomba! Ehi, capisci! Ma non è lui! Capisci? Ah sì, è lui! Grazie, fungo, fungo tossico, di sicuro mi aiuteranno nella mia avventura! <ride> stanza 06! Presto, come si sale? Vai, vai! Vai, Mario! Uh, qui ci sono andato! No, no, questa è la prima volta che vengo a stanza No, il sederone di ghiaccio Mio dio dove, dove sono? Qui c'è una crepa Però ci andrò dopo Mio dio Che casino Buh! Stanza, 007 Mio dio, ci sono troppe stanze Aia Ma insomma Ah, la lampada mi fa male Che eh si sì. eh, Oh board. bombo, giusto, vai bombo 3D. E non si muoveva Corri In 3D devi andare e non Se... vomitare. V... Dove sono? No! No, è una stanza no. nuova! It's my bombs! It's my shirt Perfetto! entrato 0,9 uh, Da sopra uh, si è entrato Devo andare qui! non so perché devo andare da qualche parte devo trovare la luna merlo uh, qui non vai non ci riesco che... più è difficile lo so mi dispiace fai non preoccuparti ora mi occupo io del resto eh devi ricordare il fungo che... snake <ride> uh, sai che faccio via fungo tossico non mi serve a niente ok abbiamo trovato la soluzione Praticamente, una volta che c'è cioè, nella stanza 9.. Non zero. sapevo che bisognava entrare lì. Nella stanza 09 si può praticamente andare in 3D e trovare quei maledetti blocchi. E entrare finalmente in questa porta. Dove c'è il tuo peso? Vai, con, beso. vai con consiglio. Consiglio. Mm. È no, un, un grande bu! È un grande bu, questo bu! È davvero gigantesco, ha una faccia lì... Ma scena. non lo sa... Cioè, te, ti ha detto di andare sulle scale. Sulle scale. Io non esisto. Ahia, no, esisto io. Mico solo... Bomba. Perché usi bomba? Lo voglio uccidere. Sì. Vai sulla scala. E eh. Ecades. Cosa? Ok, vai sulla scala. Aspetta, prima lo voglio uccidere. Brutto infame. Dai, prima che arrivami in lì. Perché lo guardi? Guarda, non si fa male. Devi saltarci sopra. Però devi usare consiglia prima. Così vai sulla scala. Una consiglia ti prego! Ok. Ok. No. E renderò visibile. Ok, corri, corri, corri, corri, corri, via. Andiamo, prima che arriviamo lì. e mi devo anche curare. Ecco il bagno. Alleluia il bagno. Ah, grazie, io vado nel bagno delle donne. No, non ho salvato. Cidenti. Vabbè, ma Via, è... esci, esci, esci, tanto il boss è facilissimo. Non mi interessa, devo salvare, dopo tutto questo tempo. Lo sai che io su poco me l'ho il mio, però non lo posso fare, se non crash il gioco per uh, gli attrezzi da polizia perfetto andiamo nel bagno delle donne oh, oh, oh. c'è un malvagio. riesco cattivo vediamo un po' più c'è sto pure aprendo iiii oh mio dio scusa mi ero scaricato cesso. il brillare come il sole nel mio destino porta un fatto vicino ho oh, una mosca vicino alla testa che mi continua a ronzare Siete però... Sfortunatamente non le gambe. Orte. Cuore puro, lei sta ferrato. Non so cosa. Non lezione. No, non credo proprio. Oh mio. Si è materializzata. L'avrebbe potuto fare anche. io! Mambe. Mambe. Mambe. Mambe. Mambe mmm, Miamma Fine di questa mascherata, lo sanno tutti che sei, scellerata Forza, amici, all'attacco ti possiamo darle scacco Ma cosa dice questa befana? Sei dove la falsa? C'è un latano Non lasciatemi ingannare, c'è un tavolo ad attaccare Ascoltami, sono sincera, sono un merluna, quella vera Non è così, sono io la merluna, sono qui Osservaci bene da vicino Una possiede bellezza, l'altra non è che è mondezza Cioè, mondizia la... Mondezza. Oh, senti la sei un pianto, io sono la più bella. Non schianto, in realtà sei due delle schiffe. Ma se cambia Non avete la faccia. Grr, che menzogniera, sei una falsa megera Andiamo, non te la prendere, sei una raccia, ti devi arrendere. Avevi una carratina. Bacca bislacca. Oh, bacca bislacca però era, era molto pesante. L'ho ah, saltata. <ride> Mario intanto guarda la scena. Una schermata infruttosa. Facciamo una bella cosa, decidiamo loro chi era la rosa. Io sono Mario. Mi sembra la giornata ragionevole, io sono fiore, tu sei un vero errore. Iiii iii, mi fa ridere a crepapelle. Sei un falso, si tenta a pelle. Ieeee, iee. Sei falso, non ti andrà liscia, non sei altro che una biscia. Siamo l'onda! Cosa? Benvenuti al nostro benvenuti 66 eh, edizione di Tutti i pazzi per Merluna! Io sono, ah. Gian, io sono Gianfilippo, il vostro presentatore. Cominciamo! Dovrei fare a queste domande, a queste domande un totale di 5 Merlune. Ascolta apertamente la risposta perché alla fine dovrei scoprire chi è quella vera. Ma non è tutto: se scegli quella sbagliata, il risultato potrebbe essere disastroso. Ora procediamo con la prima domanda. Allora, se non sbaglio, nessuna di queste domande serve per scoprirlo. quando sei nata? Io Quindi mi so sa che, mi sa che, sì, sì, devono fare tutte. Rullo di sangue, quando è il tuo compleanno? Ma veramente sono tre. Che giorno arrivai? Marzo 25, ora lo sai. In maggio fiorì il 5 era il di. Grazie, dopo che l'hai sentito a lei. Da quello. Passiamo alla prossima domanda. Quale piatto preferisci? Uh! Qual è il tuo piatto preferito? Il calzone è la mia passione. Per la pizza vado pazza. Attenzione, attenzione. Vabbè, che la pizza e il calzone sono la stessa cosa. Quale uomo ti piace? ruolo di tambori? Che tipo di uomo ti piace? Iiih, sono semplici i miei gusti. Mi piacciono tutti i bei fusti. Oh, come posso avere dubbi quando c'ero da, qui davanti? In termini di Gianfilippo? Oppure Mario? Ma, ma <ride> Mario non è un bel fusto. No, sto parlando di bombo. <ride> Mario non è un bel fusto. Qual è il tuo animale preferito? Il piccolo orsacchiotto, te come un babbalotto e poi mi sbrana e fai un bel botto. <ride> il, piccolo il piccolo demonietto che mi dà tanto affetto. Che è un demonietto? Il, il un demonietto è un diavolo. <ride> il diavolo della Tasmania. Quello è Mimi, quindi. <ride> il diavolo della Tanzania. Tanto ah no. ah no. Quale profumo fa. preferisce? Comunque sono 5 in tutto le domande. Sì, gli alberi in fiore, che buon odore. Il formaggio variato ha un odore pregiato. <ride> <ride> okay. ok, sì, comunque. Allora, Merluna è okay, allora. di sinistra perché ha una, una mosca che mi ronza intorno. E lei è l'unica che è stata nel cesso. <ride> e, e comunque vabbè se non, se non lo capite da, dalle domande che già il formaggio ha variato <ride> <ride> il suo profumo brumellito vabbè se non lo capite da quello potete capirlo dalla da nostra. e poi Quindi, non parla neanche lì ho fermato la scelta? quella falsa quella sì. falsa è... si sì, parla si sì, però ho fermato eh... la scelta come posso avere dubbi se, non, se ce l'ho davanti ha detto? Che c'entra? Basta con la suspense. Vediamo se quella che hai scelto la vera merluna. Sto il momento topico. Che emozione! Io sono Mario! Gianfilippo! Ding giusto! Oh, come faceva a oh, saperlo oh. lui? I i i come me non c'è uguale, io sono l'originale. Eh c'è una! Avete fatto, fatto l'immigrazione perfetta! Lo sapete anche voi! Mm. Perché non te le sulani e fai un Polpette Polpette, polpette. <ride> È merlocchio veramente! Crac, crac! Mini è merlocchio! È merlocchio no, è occhi aperti! Ah, occhi aperti! <ride> Pulpette! per le vostre mutande Ranni nel bagno. Merluna perché invece di sudare non fai qualcosa? Lo stai filzando! <ride> Urr, ur, ur. Grazie Merluna per il tuo aiuto. il tipo da qua giù è il tipo da... Forza dai darci dentro colpisci la suoi ginocchia e poi ancora nell'occhio Oddio oh che male Ma quali occhi c'ha? È un fulmine Nessun problema comunque sia Mi occuperò prima di voi Cosa è un fulmine? <coughs> Merluna No <coughs> Ma che schifo! <coughs> Ra ra ra ra ra la la immunità. Aspetta, ho un'idea. Perfetto. Un Usiamo Manolo, Manolo. Sì, lo so. Manolo! Oh, sì, lui è non, Manolo. Non sottilino No! <laughs> Manolo! Non sottilino tilino. Ra ra, ra. Ra, ra ra Dai, ci abbiamo di minuti. Te i Oh. Ciao, ciao, ciao. No no no no no, ciao Mimì! Anzi no, abbiamo otto minuti! Devi sconfiggerla in 8 minuti! Ma fai davvero schifo in sto gioco tu! <ride> è la prima volta che ci gioco, che cosa ti aspetti? Cosa? Eh, non lo facevi fare a me? No, che è Che Chi è la terza, ma io io? Ma che si succede? Perché non fai giardinando? Come la sarebbe giardina! No. Il potere di tutti i celli avrebbero avuto proteggermi Forza no, lasci dentro col perno indugiore, questo. non è normale! Questo tipo di magia è la barriera, forse via! mia! Sono un maschio! Sono un costo bello, come farmi questo? ora parlo in rima! Attacca! Attacca! Attacca! Ah giusto, dovevo attaccare! <es> <enment> Non avevo capito bene. <ride> non avevi capito bene! Uh -huh. non non no, no, no, non mi, mi cade in testa, grazie, non ci tengo. Ok, una vita persa. Più o meno. Un dito perso, quindi. Due perso. Ah, è vero, la, le, la... un attimo, devi analizzarla come ogni boss. Di imparare non si finisce mai! In un attimo vedrai come il bug, ti distruggere il nemico, sta parlando di mimì. <ride> Perfetto! A sera voglio prima scanalizzarlo. E Mimi è una mutante immatura e sì. capricciosa al servizio del conti scenario. Pax PV Attacco uno. Quando l'attacchi mira la testa. ma ah, va? Quando viene colpito un si ferma con l'occasione per sperata. Qual a si appena fornire? Si bersa. Diciamo che tu parli per ogni personaggio. Sì. Per Perché tu sei lento. Senza offesa, però sei lento, senza offesa. Come? Sì, sì, siamo i migliori. Vai squadra, dice che <ride> okay. Qual è la squadra di Mimi, la giocambe? si sì, Mimi a Mimi ah, ci piacciono le sue gambe yeeeh è diventato un rosolino quindi è un amore ma come l'hai fatto impossibile come in mezzo ma esplodiamo prima altro. era esplosa cosa è successo si è rimasta l'inizio no no perché se mi svegli mi svegli mi svegli mi svegli mi svegli mi svegli mi svegli mi Ah no, se ne va. Merluna è tornata è andata e vi ha portato una bella crostata. Ma sì, con... un attimo, se tu usi, usi Peach durante il coso, Mimi ti dice come, come faccio a, a, ad avere dubbi se ce l'ho davanti? E gli piace <ride> Peach, quindi. Ottimo lavoro con quella. No, gli piace me. già Filippo. Ottimo eh. lavoro con quella Mimicone pure salvo il mare, non alberga più qui. Ho fatto la rima e ora sono più scema di prima Per i miei 500 anni l'abbiamo sorvegliato Sicuri che l'eroe sarebbe arrivato L'opera è stata realizzata Finalmente ne sono deliziata. Mmm, good Ma aspettate prima di finire, C'è ancora qualcosa che devo dire No, in realtà dobbiamo finire velocemente Perché mancano 5 minuti è Del progetto di Slogis il contenuto incompiaciuto E adesso ho provvedizzato che i miei antenati sono ancora cuore pura avevano svegliato C'è un segreto occultato E adesso non vi ho ancora informato L'altra profezia è scritta che il cuore oscuro può essere sconfitto. La luce di quattro eroi uniti con la speranza brucerà e la barriera all'inquinità. nel dolore alla fine così profetizziamo. Noi che la casa dei San abitiamo. Quattro, quattro eroi. eroi. La Mi di sicuro sanno sicura uguali a Luigi. Non saprei che il la coppia di eroi, già c'è. Mario e Peach tocca a voi, la quadriglia formare i miei eroi. D'animo non, non vi perdete che gli altri due, già conoscete? Intendi Wario e Luigi? No, sono Consiglia e Manolo, poverini, non vengono nei città. vero, consiglia è eh, i pixel. Eh. Quasi giunta loro. i pixel sciarmi. si fondono e non fanno uno. Che poi è Guan Luigi. Ma una <ride> cosa devo <ne> ancora... <ride> ecco, per voi mi da questo cuore puro assai raro. Siete stupidi come la fame. Io in realtà ero un nemico. E ho preso. E un ho rubato. E sono <ride> dei no, no, no, no, no, no, no, no. pixel. mancano tre minuti il ballo dei pixel aiutato un cuore puro pup non la so non si chiama come fa fine livello fine mondo Miniser difficile, di il conte c'era aveva preso una butta trappola a mario e amici ma grazie all'aiuto di merluna fedele paladina del cuore puro la battaglia era vinta in realtà è tutto a merito di mario ma Merluna. Veramente chi... è tutto merito di Peach, Peach ha salvato. Di chi aveva parlato Merluna? Mm. Cinque erano i cuori puri che mancavano all'appello e due erano gli eroi che ancora stavano dormendo. Mario sapeva che questa nuova avventura non era che all'inizio. E infatti Marco vuole aspettare che arriviamo a metà let's play per iniziare un altro. No, non è vero, ti ho detto ok. Sicuro? Iniziamo un nuovo let's play. Prima ti avevo detto ok. Ok, abbiamo finito perché abbiamo. Vediamo alla tra... prossima parte, ciao!